ciao sono Marco sono di ritorno da una lunga corsa insieme al fedele amico a quattro zampe che sta qui dietro e si interessa a tutto il mondo circostante King presentati, vieni qua. Oh, qua e volevo parlarti durante questo tragitto in macchina verso casa della bufala dei 2 centesimi di euro per sacchetto allora a prescindere dal fatto che sono d'accordo con tutti quanti che metterlo come imposizione di legge credo sia un soccluso, ora non so se è vero che è una norma europea che alla fine è stata applicata non lo so, di fatto se sono sacchetti biologici, non vedo perché dovremmo pagare una tassa per il biologico considerando che vanno comunque in decomposizione, ma a prescindere da questo ritengo che comunque, in ogni caso, non sia questo il modo per generare una cultura della differenziata nella popolazione. Ma ripeto, a prescindere da questo. Stiamo tanto ad arrabbiarci per due centesimi di euro per un sacchetto, ovviamente dal fastidio che sono imposti, quando nessuno ha detto niente nel momento in cui ci hanno inserito nel sistema di schiavitù senza neanche chiederci il permesso. Cioè ci hanno inserito nell'euro, che è stata la più grande truffa, il più grande furto della storia dell'umanità, senza neanche chiederci il permesso. Non ci hanno chiesto di fare un referendum non ci hanno chiesto niente, ci hanno inserito in questo sistema di schiavitù se vuoi sapere perché è un sistema di schiavitù te lo spiego in due parole perché noi prendiamo del denaro in prestito che viene stampato dal nulla questo denaro, ci viene dato in prestito e su quel denaro dobbiamo pagare degli interessi, ora se io prendo 100 e devo restituire 102, 103, 104, quello che sia, quei 3, 4 euro dove li vado a prendere li devo chiedere comunque in prestito, ma nel frattempo li tolgo dalle tasche delle persone che vanno a soffrire di questa moneta, quindi non potendo più uscire da questo debito perché non riuscirò mai a restituire tutto il denaro perché la persona stessa che mi va a dare del denaro, poi ne vuole di più e io non saprei dove prenderlo se non da quella persona stessa. Quindi è un sistema di schiavitù. Nessuno ci ha chiesto niente e nessuno ha detto niente. Siamo stati inseriti in questo sistema in maniera fraudolenta. Al di là della nostra volontà, senza un referendum, senza niente, ci hanno veramente preso in giro per i fondelli e nessuno ha detto niente. Siamo passati dall'epoca della lira, quando pagavamo un gelato 1.500 lire, a pagarlo oggi, rapportato in lire, la bellezza di 6.000 lire. Quello che prima pagavamo 1.500, ora lo paghiamo 6.000 lire. E questo è veramente il più grosso furto nella storia dell'umanità. E nessuno ha detto niente. Quindi non stiamo lì a lamentarci per il sacchetto di plastica che per carità potrà dar fastidio l'imposizione ma non è quello il, il nostro problema il nostro problema è quello di essere stati inseriti e di vivere tuttora in un sistema di eh, schiavitù programmata perché c'è un programma dietro a tutto questo ovviamente non è che viene fatto così per nulla c'è un sistema di potere non è più di denaro ma di potere ti dico che non è di denaro per il semplice motivo che il denaro viene stampato da queste persone quindi tecnicamente il denaro non può finire mai perché finché serve loro lo stampano e lo possono stampare quanto vogliono e possono anche dire se te lo danno o meno quindi possono fare il bello e il cattivo tempo con la nostra vita e nessuno ha detto niente quindi, prima di stare lì ad incazzarti per i due centesimi di euro per il sacchetto, medita bene sulla eh, situazione di schiavitù che stiamo vivendo tutti quanti. Io, te compreso. E purtroppo anche King, ma lui se ne frega. Ciao.